Grazie Presidente, mi scuso con i colleghi, ero distratto un secondo al cellulare anche se ovviamente su temi istituzionali, stavo seguendo un po' di cronaca di queste ore di agenzie e, assolutamente disponibile a trattare il tema in commissione anche perché è un tema quello dell'alimentazione dei veicoli e quindi anche del metano che si ripropone più volte cioè chiaramente non è che esiste una tecnologia più pulita a prescindere ma sicuramente esistono uh, delle differenti tipologie di alimentazione con pregi e difetti, dall'elettrico all'ibrido, al metano, al, perché no all'idrogeno. Quindi eh, posso sicuramente programmare nei, nelle prossime settimane una seduta che vada un pochino a ricomprendere questi, uh, questi, queste situazioni, anche con i dati alla mano per capire quanto è il parco circolante, ad esempio, le automobili a metano a Roma e, e così via. Quindi sicuramente è un tema che possiamo approfondire.